Ok ragazzi quindi l'avete letto dal titolo Se cado il video finisce Non voglio farle una partita normale Dato che questa sfida non si può propriamente fare lì Ma vorrei provarla su una defran Che ho scelto qui nella modalità creativa Che è la disco night defran Una completamente a caso ragazzi Direi di buttarci dentro Volevo fare in questo periodo qualche video in più Anche sulla creativa Quindi fatemi sapere con il sondaggio che appare ora in alto Se preferite le partite normali che facciamo di solito O qualche mappa in creativa Oppure entrambe fatemi sapere Beh direi di non perdere molto tempo Là c'è scritto dance to start the Defran, ok quindi io credo che debba esatto prima fare start the game E poi farlo va bene ragazzi io non so quanto Durerà questo video credo 3 secondi perché io Non ho mai fatto Defran nella mia vita Cioè credo di averne fatte 3 ma Iniziando e poi buttando tutto via Ok oh calmi Ok sono caduto Da qui ma l'importante è che non l'ho perso Vabbè qua stanno tutti i dati del, del tizio che ha fatto la mappa Voi come codice creatore mettete sempre il codice creatore fortu Quello che vedete qui in alto Ignorate questo ragazzo Che tra l'altro ho appena notato che anche qui si possono accendere e spegnere queste luci Vabbè cose stupide di creativa che io non conosco perché non l'ho mai fatta Vabbè allora non perdiamo altro tempo ragazzi Alla riscossa Vabbè dobbiamo saltare Queste non mi sembrano difficilissime Cioè, Almeno, almeno questi mi sembrano abbastanza easy Esatto Cioè, Qui basta saltare in maniera abbastanza anche stupida Devo stare attento però, non devo sottovalutarli Allora, primo livello fatto, sono 40 Vabbè, tanto non... noi ci fermiamo al terzo al massimo Quindi non mi faccio troppi problemi Allora, vado qui Ok Ok E ok, vabbè questi, questi sembrano easy, ragazzi Già questo comincia ad essere un po' più particolare Diciamo così, eh Ok Attenzione, ce lo faccio A posto Dai, dai, dai Andiamo e eh, questo è un po' più complicato Come ci salgo da sopra Ah ok no Easy easy Vabbè raga questi livelli sono simpatici eh, Guardate che si può perdere mettendo male il piede Sinceramente vorrei evitare di scivolare su bucce di banane invisibili Hashtag buccia di banana invisibili Mamma mia ci stavo E, e tu cosa sei? No dico io, io come dovrei fare questi tre cerchi Ma sono fisici cioè ci posso andare no? Vabbè ma sono impossibili Oh oh Ok, facciamo caso che ora ci sto pure su, su questo Su quello come ci arrivo Mmm, panico Dai Ok, vabbè questo è easy, a posto Dai, Questo dovrebbe essere più facile, no? Se io facessi una cosa del genere cittando Lo posso fare, no? Cioè vado easy que Questi illuminati sono molto più fastidiosi Perché danno fastidio agli occhi Quindi non, non comprendi bene come vanno Che poi tutta la mappa è un casino Tutta illuminata, non si capisce niente Ok <ride> Tu, tu. Tu no. Tu, tu semplicemente no. No, raga, qua perdo per forza. Questi sono impossibili, questi sono impossibili. No, no, no, no, no, no scherzate. No, su questi cado, raga. Su questi cado per forza. Ok. Dai. Dai. Dell'ultimo, ti prego, non sull'ultimo. Uh! Ok, vabbè, questi sembrano semplici, quindi farò semplicemente così. Sì, ok. Uh, panico. Vabbè, erano semplici questi, questi sì Ma quelli dietro della disco, raga, mi ero detto ho perso Aspetta, stai calmo, che è sta cosa? Qui c'è il trucco, qualcosa mi fa cadere Dai, non può essere Vabbè, provo